Buongiorno ragazzi, mi ha ricevuto questo pacco oggi da Form e siccome fanno delle cose molto fighe, che tra l'altro vi lascerò comunque in descrizione, ne ho approfittato per iniziare questo video con un unboxing, cosa che non avevamo mai fatto. Da, da buon youtuber mi sono attrezzato con una fantastica forbice per aprire il pacco, anche se di solito i youtuber usano taglierino. Vediamo. Uh, uh, quanta robettina! partiamo? Perché, ecco, tra l'altro, per partire. Questa azienda Forn fa un po' di tutto un po' tutto abbigliamento Però io ero interessato principalmente ai guanti Però mi hanno inviato un sacco di cose carine Vabbè dai, partiamo con una cosa molto classica, semplice Cappellino Come faccio a fare lo specchio? Really? Really nigga Ottimo, soprattutto adesso per l'inverno Dove metterò le cose? Attenzione, altro cappellino Sempre in lana, questo qua col pompon, figo Ok, passiamo a altro settore Fanno calze, mh, belle calde, belle non so se è difficile capire il materiale in camera questo qua è cotone, colorazioni sempre sobri e forn, sapete, avere un calzino che quando un pochino si alza il pantalone si vede, non è male, più classiche altre calze, uh, attenzione queste sono diverse, Sembrano una calza un pochino più tecnica anche di materiale sapete cosa faccio? le provo ok questa è decisamente più lunga ecco adesso che ho sui jeans non riesco neanche a tirarla su fino in cima comunque guardate mi arriva al ginocchio diciamo adesso d'inverno direi che è perfetta anche per quando si gira si mette su una calza così più le protezioni sopra la calza ti aiuta a non far sfregare la protezione sulla pelle che magari crea un po' di irritazione quindi se mettete cavigliere parastinchi eh, questa calza è ottima adesivi forme: poi abbiamo guanti a volontà Chiediamo un po' il tutto, vi faccio un po' vedere perché ve l'ho detto Cioè, volete un guanto diverso dal solito? Lo trovate proprio da Forn? Non so se si vede il disegno che hanno Vi faccio vedere, un po' più classici Spero che si veda che non rifletta troppo, però Neri, ah ecco giusto, questi qua hanno una particolarità però Questo qua è il nuovo guanto invernale di Forn E lo proveremo perché sono curioso Questi qui a differenza di questi appunto sono un pelino più pesanti, ma non una pesantezza che dà fastidio. Sembra il materiale un pochino più spesso. Questa è una... Non so se ve la posso far vedere. Maglietta maniche lunghe. Fighissima. Diciamo, questa felpa classica di corn. Ah no, classica un cavolo. Hanno fatto l'upgrade. È fighissimo dentro, è morbidissimo. Sportiva. Soprattutto a me piacciono le felpe senza cappuccio intanto che giro. Perché il cappuccio quando salti ti va sempre in giro un po'. Mi piacciono le felpe col cappuccio, però intanto che si gira danno un po' fastidio e poi ultima cosa che abbiamo dentro questa scatola ultima felpa che mi sa che è la chicca cerniera è questa qui questa qui la userò un sacco per andare in giro penso soprattutto di solito io ho queste felpe così con zip e cappuccio e tasche felpe così le uso un sacco quando viaggio in aeroporto le trovo comodissime quelle con la zip perché è sempre di fretta passi sempre caldo, freddo basta, direi che abbiamo finito questo unboxing, tutte queste bellissime cose con le due felpe che ho messo un attimo lì guardate il sito forn che trovate tra l'altro sotto in descrizione, adesso possiamo iniziare questo nuovissimo video ma prima Sì! Adesso vi faccio vedere come si presenta il park dopo una settimana di pioggia Ieri che ha fatto non giorno di pioggia, ha fatto giorno di devasto Ingresso Anche se c'è stato un botto di vento Fortunatamente i teli sembrano essere rimasti tutti al loro posto Il vero problema Questo è prato di solito Sapete il reale problema qual è? Che noi in realtà siamo venuti qui oggi perché domani c'è l'evento eh, la Pump Track Challenge È l'evento, la gara di pump Track che facciamo ogni inverno eh, qua al Monza Pizza Bike Park Abbiamo detto vabbè andiamo a spalare perché volevamo sistemare appunto un po' queste curve qui però quando è così, come facciamo a spalare? Io rimanderei l'evento un altro giorno. Niente, pensavamo che un park non fosse abbastanza, quindi abbiamo deciso di darci anche alla pesca sportiva. Ma ah, boh, io direi che comunque, cioè, nel senso, non ha senso farlo così domani l'evento. Sondaggio e eh, decidere, no? Sì, per forza. Perché, Perché abbiamo... ha, fa ha fatto la bomba d'acqua sto giro. Fai la storia, Albi. Allora, siamo venuti in park per spalare, ma purtroppo c'è più acqua del previsto. Se si spala l'acqua? <ride> Quindi, pensavamo di tenere aperto la giornata di domani, ma rinviare la gem al 23 al 24. Quindi, preferite che la gem si svolga lunedì 23 o martedì 24? Fatecelo sapere nel sondaggio qua sotto, grazie. Prendi anche lì in mezzo ancora. Eh, in realtà non è neanche conciata così male, dobbiamo chiudere solo un po' i buchi qua. Bucchetti qua, buchetti qui. realtà anche Iva, Iva Pasquetti, Iva. Deve fare anche bene tutto. Sapete quanto durerà questa curva? Mezza giornata, quando la gente ci passerà 70.000 volte si riscaverà. Siamo eh, più propensi a farla al 24 perché così almeno il parco ha tempo di asciugare con calma e di sicuro il 24 c'è cioè il sole, senza vento, senza niente e viene una bella gem. Però magari la gente mangia il panettone. Siamo tornati eh Giorno dopo Quindi com'è la situazione Raccontatemi un po' Vento un po'. Bagnato Vento addirittura vento, adesso bagnato, no, E bagnato. Montpellier Ciao, è il giorno del bagnato, cavolo Bagnato, vento Non no, si gira divisi, sono però, siete, però siete tutti qua a girare La situazione è Siamo venuti stamattina Da ieri sera Avevamo La mezza intenzione Di scoprire già ieri Per far prendere già da stamattina Aria e salti Ma stamattina Ha fatto un'altra piovuta E' bagnato ancora di più il park Anzi si è proprio inzuppato Il problema Non è risolto è La prima volta che ci capita tutta tutta quest'acqua so, quindi GoPro e tra l'altro ecco oggi proveremo a usare siamo in tema i guanti quali invernali di Forn. Va bene? GoPro, GoPro, GoPro, GoPro, GoPro, GoPro go, go, go, go, go. Uh, Io qua alzo. Tutto fango. Uh. Okay. Buongiorno Io li volevo comprare i so no. Quelli con la pasta e la, Quella, pasta. Con la pizza sì. Ti piacevano? Sì però non ci sono più Non ci sono più? Sono finiti? Cavolo E eh, sì. li rimetteranno no, ora sono Dai chi è che no, mi fa sì, strada davanti? Sì. Alboreto? Cato. Vai vai Albi ti seguo ah, dietro ad Alboreto vediamo Uè! paradossalmente i guanti nuovi di solito ci troviamo un po' peggio quando usi i guanti nuovi perché Peggio. chi l'ha detto? tu chi ha interrompere il discorso? voi dite permesso? dicevo che il problema è che quando sono nuovi i guanti grippano veramente tantissimo sulle manopole infatti certi trick che devi girare la mano sulla manopola si eh, fanno fatica a fare quindi di solito sporchiamo apposta il guanto con la terra secca e anche la manopola però in questo caso non c'è terra secca c'è solo terra bagnata e si inzupperebbero sarebbe inutile dai, sto, dai, sto, DAI TINO chi è un vero mio follower su youtube? io no, no, no. Che che si so. lancierebbe nella Che per toccato? forse io oh alza la eh, la, la, la, veda. Veda. No, la no veda. allora no no no cioè al allora, eh, devi fare il giro della Pantra sì. Atterri qua e qui semplicemente Salti e atterri in mezzo Ha che ci regala un'emozione Jacopo, solo per voi eh! Guardate che pubblico qua Dai un po' di casino Attenzione oh! <ride> Dai che schifoso Bene bene bravo Complimenti Meriti un 5 Stanino? Eh, mamma mia quanto fango <susurra> che fango! roll al terreno top! Dichiara la linea? 3-6 sul primo, X-Up sul secondo. Ok. Bar sul terzo. E oh Anturno sul quarto. E poi? Faccio to no, toboggan No, Tobogan. Faccio Tobogan. Metti certo. sfido, freni e fai te lui sul pianetto. Barna lì. No! Oh. Barbar Vole barbara attenzione attorni Tombi è qua guardalo lì oh! <ride> Sembra di girare un pochino sulle uova comunque eh. sì. Non so se sbattermi, però a fare po bar e bar a scendere Stancante, però è l'unica cosa che si possono fare con questo tempo del cavolo Sacrante direi, dai solo 4-3 bar sono alla fine, Devo... sono 4-3 bar sono Ivo, <ride> Fiato i cattiveri a colazione, ah! vittorioso, tocca a te Ivo, E' hey, Ivo lo strittaro master 3-4 <ride> Tre bar a salire sul primo eh. e scendi okay. manual bar oh. a scendere, cioè a fare il secondo oh. poi bar a salire sul terzo, bar a scendere dal terzo mm. 180 halfcab mm. mm. mm. mm. mm. sfida? sono mm. sull'ultimo da qui? Eh, teilweep. Mi vedo già con la schiena, con questo bel ovo, dentro nella terra. Che comunque, nei giorni così, acqua, fango, schifo. E non si può fare granché. Queste sono le sfide ideali. Schifo. Senza pedalare, sforziamoci! Oh. Eh, easy hey. si fa allora! Guarda lì, oh. super easy! It's time to lavare giovici? Allora ragazzi, oggi iniziamo il giorno della pump Track Challenge con subito un Andrea che ci prova un double flip e mi ha detto che vorrebbe farlo sul mulch. Eh, ci siamo. Flippino singolo per provare la velocità, dai. Over. Eri già in double? Ok, Andrea adesso ce lo manda. Direi che double flip comunque per un amatore è un trick veramente nazi, quindi complimenti per lui che lo prova. Dai Andrea! Andre! Sè, se, se! se. Oh. Aspetta, aspetta, aspetta, scusa, fai vedere qua. Car carro. No. Carro. No. Eh. Carro andato. Ah, Cristo, Dio. Ha spezzato qua. Sono incazzato nero. Un uomo distrutto da... Sì. Da un telaio distrutto che palle Che poi è più l'incazzatura vero per il poter. cioè il non sì, riprovare Sì, nel telaio fanculo si compra il non poter riprovare oggi Davolfi perché ce l'aveva cioè, questa quella è, è la, maledizione la maledizione di Diego questa è la, questo, la è la maledizione di Diego oggi. siamo a pochi minuti dalla Palm Track Challenge andiamo a vedere stanno discutendo su qualcosa Andiamo a vedere su che cosa stanno discutendo qua. Sì, sì, tu regolamenta la gara sul fatto eh. che si stava definendo super senior, ma... No, infatti... volevo sei super senior. <ride> Come no? no 40 no, anni? <ride> mi serve 49, cazzo mi eh, servirebbe il eh, regalo eh, solo per me. Abbiamo un po' di partecipanti, eh, eh, eh, tenendo, eh, eh, tenendo eh, eh, conto che comunque l'evento doveva essere due giorni fa, oggi è il 24 dicembre, quindi vigilia di Natale. È venuto un sacco di gente lo stesso per partecipare alla gara. Fate storia. Benvenuti al Contra Challenge di Natale. Un applauso. Fate calzino. Un applauso. Parte da dove c'è scritto start Volevo aggiungere che alla fine queste gare le facciamo solo perché sono gare promozionali Quindi sono per tutti, lo spirito competitivo c'è però è uno spirito sano e deve essere di condivisione dello sport sempre Stiamo per partire? 3, 2, 1, On the block, in a generator, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. In that bitch, nigga will play you for a top. In no, no star wise, yeah, my shit go tick tock. Jumpin' in out the bando like it's hopscotch My nigga in the kitchen and he whipping in the pot passo <susurra> sul CM trail then drop just cut the like why you always promozioni del fam tracciatore gigante ah Tu consiglio di alboreto abbiamo perso la posizione 19 addirittura secondo me non lo spruzzano sì, sì, sai cosa sì. fare con po <susurra> bottiglia di ma non è finita qui non è finita c'è un premio speciale inaspettato e il premio best cartella del giorno lo vince andai con fan Ok direi che anche per questo video abbiamo filmato a sufficienza Abbiamo fatto un sacco di cose in questo video L'unboxing Abbiamo girato in un Monza Pizza Bike Park Fangosissimo Siamo riusciti lo stesso a fare la Pum Track Challenge Che è comunque stato un successo Perché è venuta comunque un sacco di gente Spero che anche questo video vi sia piaciuto Ricordatevi di iscrivere e lasciare il like E noi ci vediamo a un prossimo video Ciao Take me for a joke, yo, get your ass poked Wanna be like Jeezy, boy, you better take some notes Try to scream on me, you can never be that low Your girl wanna fuck shit, me be backstage every show Two-tone, drip my room, he shot